Eri, eccoci in onda, ben ritrovati in diretta con Buongiorno Dottore, qui dagli studi di Rete7 per cominciare. Io vado subito a fare il benvenuto, il bentornato alla dottoressa eh, Giorgia Carpegna o Allora, buongiorno dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di avermi di nuovo qua con voi. Allora, eh, la regia propone già, noi partiamo come sempre dai contatti per intervenire in diretta nella nostra trasmissione, trasmissione dedicata naturalmente a voi, se vorrete proporci domande, dubbi e commenti di carattere medico lo potete fare, lo vedete allo 011 06 00 774, il numero invece per inviare, 34, eh, per inviare sms o whatsapp è appunto il 348 80 40. Eh, 254, allora eh, con la dottoressa Carpegna approfondiamo il discorso dell'estetica del sorriso, quindi una doppia chiave insomma molto importante anche lo vogliamo dire al giorno d'oggi, quello della salute dentale e naturalmente anche quello dell'apparire, del, insomma eh, appunto dell'estetica, della bellezza, del sentirsi anche bene con eh, la propria dentatura, con il proprio sorriso e insomma c'è anche un po' bisogno di sorridere anche di questi tempi e allora noi ne parliamo molto volentieri. Eh, dottoressa, eh, partendo dal discorso generale, oggi andiamo un po' a capire un po' il futuro, l'attualità e il futuro, mm -hmm. cioè le tendenze digitali nel migliorare l'estetica del, del sorriso? Assolutamente sì, al giorno d'oggi tutto quello che è il mondo digitale ci viene in aiuto in quello che è eh, l'ambito odontoiatrico, in particolar modo nell'estetica, in quanto ci dà la possibilità di poter parlare con il paziente e di mostrargli quello che potrebbe essere un prima e un dopo, non attraverso solo fotografie dei pazienti o eh, che già si sono sottoposti alle nostre cure, ma direttamente nella loro bocca, sulle loro fotografie. Infatti eh, tramite l'ausilio di alcuni scanner intraorali e facciali è possibile ricostruire la, la bocca del paziente all'interno di una scansione tridimensionale di tutto quanto il volto e rielaborare il suo sorriso con quello che sarà la, quello che sarebbe la soluzione eh, perfetta e eh, è ideale secondo alcuni canoni, alcune regole eh, auree che vanno a definire le dimensioni che ogni, ogni dente dovrebbe, dovrebbe avere. Si possono provare a spiegare queste regole auree? Ma allora sono, ce, ne sono, ce ne sono diverse e riguardano la lunghezza dei, dei denti, in cui generalmente quando andiamo a sorridere i denti superiori devono essere esposti maggiormente rispetto a quelli inferiori, la uh, larghezza di ogni, singolo, di ogni singolo dente, degli incisivi che sono, essere più grandi rispetto agli incisivi centrali, più grandi rispetto agli incisivi laterali. La linea uh, la, um, della, della gengiva, l'arco che fa la gengiva, in realtà non è un, uh, un arco perfetto, ma um, c'è un punto di angolazione esattamente in cui come possiamo, come possiamo vedere in realtà il centro di questo arco non è mai al centro del dente ma si chiama zenit è spostato leggermente uh, rispetto alla linea centrale del, del nostro sorriso o come possiamo vedere dall'immagine che ci offre la, ci offre la regia i, eh, i due denti centrali sono un po più lunghi ed è giusto che lo siano rispetto a quelli che abbiamo, abbiamo di lato questo perché in realtà quando poi andiamo a sorridere, in realtà ogni dente dovrebbe appoggiarsi leggermente sul labbro inferiore e quindi dare una, la classica linea che poi vediamo anche nello smile del sorriso che va all'insù. Intanto una domanda, eh, può, mh, eh, no, mi viene in mente l'apparecchio, il classico apparecchio che si metteva da bambino per spostare la mandibola, okay. però quello aiutava anche il sorriso, nel senso eh. che avere un allineamento ovviamente aiuta anche. Beh sì, quello sicuramente va a fare degli spostamenti più a livello osseo che poi permettono di portare anche i denti nella posizione ottimale perché ovviamente la, la ridefinizione del sorriso non è soltanto frontale ma è anche poi vista di, di profilo e quindi il momento in cui andiamo a girarci il naso, il labbro superiore e il mento devono avere un, un determinato allineamento tant'è che spostando i denti a volte anche soprattutto nelle donne si ha poi la sensazione di avere le labbra più, più turgide, comunque più voluminose, e quindi di riacquistare volume anche sul, sul labbro. È tipico l'esempio magari di una persona anziana che va a perdere i denti in cui il volto sembra più schiacciato rispetto invece a una persona invece più giovane che ha tutti i denti perfettamente allineati e, e sani. Ecco qua, qui abbiamo... Dunque, curva del sorriso, proporzioni, settore, entri cui abbiamo proprio delle percentuali. Assolutamente. Eh sì, perché sì. sono i denti sempre più inclinati. Ah, Come vedete, la curva sì. del sorriso è quello che dicevo, che il labbro inferiore, quando andiamo a sorridere, dovrebbe appoggiarsi su quello mm. che sono i, i margini del, dei nostri denti. E abbiamo proprio le varie inclinazioni dei, dei vari sì, denti. La, la proporzione di dimensione tra un dente, mm. tra un dente e l'altro, esatto. Allora estendendo il discorso del digitale c'è anche se poi parliamo di trattamenti, cure, interventi visto che eh, vabbè allora noi quando guardiamo le notizie si parla sempre di laser, si parla sì. sempre di 3D a volte si dice anche troppo perché fa notizia ma poi in realtà eh, concretamente diciamo quello che conta è sempre lo specialista, il medico, certo. il dottore se parliamo di digitale è applicato proprio ai trattamenti dei denti quindi del sorriso estendendo il discorso cosa possiamo raccontare anche a quello che è l'evoluzione ma una volta già solo partendo da quello che può essere la classica presa delle impronte, quella sì. pasta che fin da bambini impariamo a conoscere sì. per chi ha portato, sì. portato l'apparecchio e eh, ad oggi non si usa, non si usa più neanche per, per gli apparecchi nel senso che esiste come dicevo appunto questa telecamera che ci permette di prendere le impronte in questo modo in maniera più veloce totalmente indolore e totalmente in una situazione di comfort per il paziente perché non si trova più un qualcosa di ingombrante in bocca e allo stesso tempo si può interrompere in qualsiasi momento la scansione perché rimanendo poi eh, digitalizzata eh, si può ritornare anche in alcune, in alcune zone più eh, complesse da raggiungere normalmente con, con le paste, non c'è più il problema di Uh, lingua, saliva o specchietti, o specchietti in bocca e al suo tempo è un magazzino della situazione del paziente che quindi può essere monitorata e controllata nel tempo e messa a confronto tramite dei, dei, dei software che quindi sono in grado di andare a uh, riallineare e ritrovare tutti i punti corretti di accomunamento tra le impronte, dalla situazione iniziale a quella quella finale, invece di dover mantenere anche per una questione poi di, di spazio e di, di mantenibilità effettiva di quello che era una volta le impronte in gesso che occupavano tantissimo spazio dentro gli studi dei dentisti e potevano nel tempo comunque magari rompersi durante la, la colatura. e infine ci dà una maggiore precisione perché ovviamente eh, l'impronta presa con uno scanner non è, non è modificabile e quindi il, anche l'odonto tecnico che poi andrà a eseguire il, il lavoro del, del paziente ha una situazione aggiornata fino all'ultimo all momento e soprattutto precisa. 011 0600 774 il numero per le vostre telefonate in diretta, 348 80 42 54. Se volete mandarci sms o whatsapp, per curiosità il laser... Si, si usa eh, e quando? Viene. Allora, il laser viene utilizzato in odontoiatria, ce ne parlavamo prima generalmente può essere, può essere utilizzato o per la uh, disinfezione eventualmente in alcune lunghezze d'onda oppure può essere utilizzato in chirurgia per andare a eseguire alcuni trattamenti quindi è molto comodo sicuramente perché per, eh, avendo una, una lama fredda nel senso che non va, una, una lama, cioè non va a tagliare non permette sanguinamento va direttamente poi a, mh, a cauterizzare quindi bloccare il sanguinamento in, in alcune zone quindi si richiede poi eventualmente uh, un minore. Il numero di punti se non la totale, la totale assenza. Ha le sue indicazioni, ovviamente, come, come ogni cosa. Senta, tornando a, ehm, a parlare di sbiancamento mm -hmm. dei denti, qual è l'evoluzione in questo caso? Prendo spunto, qui siamo, abbiamo preso un articolo di questi giorni che dice che tra gli interventi si riesce anche per esempio a togliere macchie da tetracicline che dopo... e mm -hmm. quindi antibiotici sì. che possono causare effetti collaterali. Ma ne parleremo perché abbiamo una, te no, non abbiamo una telefonata... Allora, no, qual è stata l'evoluzione diciamo per me? Miglia... Allora, eh, le macchie tetricicline sono delle macchie molto difficili in realtà da far andare via con anche, i, anche con gli sbiancamenti. Si possono ottenere dei, dei risultati, eh, degli ottimi risultati eh, in cui si va a schiarire il dente e a portare poi in una situazione in cui magari la macchia è meno eh, visibile, anche perché la macchia tetricicline è una macchia bruna, quasi violacea. Uh, quello che sono state le evoluzioni nel tempo di quello che è lo sbiancamento sicuramente nei, nei materiali che rispetto a una volta danno molta meno ipersensibilità che è il problema principale che una volta dava lo sbiancamento e poi nella, nella possibilità di personalizzare il trattamento utilizzando diverse percentuali di quello che è il principio attivo, il perossido di idrogeno, um, All'interno di, di questi gel, che quindi ti permette di creare un trattamento ad hoc per il paziente. Allora approfondiremo, intanto dovremmo avere una telefonata per la dottoressa Carpegna. Pronto? Chi c'è in linea? Sì, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Vediamo se. Ecco, eh, pronto ecco, adesso la sentiamo? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Da dove chiama? Eh, Francesco è da Robbio. Sì, prego con la domanda, Francesco. Prego, buongiorno. Eh, per mia moglie, mm. siccome è un po' di tempo in qua, che ha delle sofferenze macellari, e oltretutto ha anche due denti che credo che siano scoperti quando mangia, eh, gli fanno male, eh, non lo so. Eh, eh, e poi eh, ha dei problemi, eh, diciamo neurologici, per spiegare, spiega lei. Fungero. Sì, forse è meglio, sentiamo la sua voce. Pronto. Buongiorno, Buongiorno. Buongiorno. come Buongiorno. si chiama? Da dove chiama? Pronto. Penso dallo stesso posto. Pronto. Come si chiama, signora? Pronto. Emanuela Darogio. Sì, è, è quello, va bene. Grazie. Eh, prego con la domanda. Volevo sapere se come i dolori alla faccia, la destra e sinistra, Aprile, quando arriva il dolore, mi prendono prima i denti e poi tutta la bocca e se si scappa allo stomaco dolore allo stomaco vorrei sapere qualche cosa in merito cioè, se posso prendere sto prendendo il corticone oppure il brufain analgesico non so mm. quale dei due prodotti posso prendere per i dolori allora signora, senza sì. averla visitata e senza fare un'anamnesi, sapere le sue, il suo stato di salute, farle della prescrizione al telefono di un farmaco non è eh, particolarmente indicato. Sicuramente il brufen è un, è un ottimo analgesico, quindi se ha male può essere, può essere utilizzato. Uh, deve essere associato a quello che è un protettore gastrico per in modo da ridurre quello che sono poi i dolori, eventualmente al, allo stomaco. Però per dirle cosa fare per la bocca, in questo caso, vista la sua situazione, sicuramente eseguire una visita e delle radiografie è la soluzione ideale. D'accordo? La ringrazio. Per Arrivederci, buongiorno. Grazie, Arrivederci. grazie, buona giornata. Allora 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254 per i vostri sms o eh, whatsapp. Allora vabbè mh, il discorso era concluso comunque se vogliamo aggiungere qualcosa eh, l'evoluzione dello sbiancamento lui diceva non si riesce a sbiancare proprio tutto. No, però quasi Quasi diciamo, tutto questo, quanto quasi. Esatto Ci sono però eh, Come dicevamo prima Il problema delle tetracicline è Che non sono no. delle macchie Che sono dovute Soltanto al deposito Di alcune cose Sulla superficie del dente Ma eh, Sono delle macchie Proprio interne eh, Dovute all'assunzione Di alcuni farmaci certo. In periodo di crescita Sono anche più rare Voglio dire come credo. Adesso iniziano ad essere Un pochino più rare Perché le tetracicline mm. È un farmaco Che viene utilizzato Ovviamente Molto molto meno Rispetto a una volta Che invece Nella generazione Di chi adesso a, tra i 45 e i 60 anni veniva utilizzata di più e quindi in queste persone ovviamente si trovano, si trovano maggiormente e si riconoscono perché come vediamo dall'immagine che ci fornisce la regia si fermano proprio delle strisce su tutti quanti i denti, segno che non è una macchia dovuta a un qualcosa di singolo ma bensì a uh, un'assunzione una, un di un composto, di una sostanza durante la uh, crescita e la formazione di quel dente stesso allora dottoressa, io farei eh, un piccolo recap, come si dice, mm -hmm. poi lei mi conferma se è giusto e se ci sono okay. degli errori, per poi andare ad approfondire quello che succede dopo, se lei è d'accordo. Allora il clinico ascolta le esigenze estetiche del paziente, il paziente esegue le fotografie impronte, misurazioni intraorali mm -hmm. per il progetto estetico. Sì. Poi questo viene sviluppato attraverso un software del computer, eh, il dentista trasmette Te, trasmette i dati raccolti all'odonto tecnico che realizza una creatura diagnostica WhatsApp, mm -hmm. e quindi la cera, <ride> esatto. la cera ecco, su modello in gesso. Sì, o digitale, o, o digitale male, esatto. Certo. Allora, eh, da qui il clinico in una seconda seduta può ottenere quello che chiama il mock-up, il rendering estetico, quindi la riproduzione ecco, digitale del di dove si vuole arrivare che permette al paziente di visualizzarsi con il futuro nuovo sorriso senza aver subito ancora nessun intervento. Giunti a questo punto il paziente potrà valutare se eh, intraprendere le cure e concordare le eh, modifiche. Ecco, eh, con cui poi si parla, qui siamo eh, su dotnobile.it, il paziente viene dunque coinvolto in prima persona e lui, lui diciamo il protagonista, che è quello un po' che diceva lei, dottoressa Carpegna. A questo punto, eh, come ci ha già anticipato prima, che, che cosa succede? Cioè si, è, si arriva alla parte proprio più... Eh, insomma, di, di cura, di, mm. di trattamento. Eh, quali sono le tempistiche che variano? Allora, nel momento in casi. cui il paziente eseguito il mock-up accetta quello che è il lavoro che si è costruito insieme, in realtà eh, le fasi successive eh, dipendono poi ovviamente dall'estensione del, del lavoro. Nel momento in cui stiamo parlando di faccette in ceramica che generalmente coinvolgono i eh, sei denti davanti del superiori, si va a mh, prendere l'impronta di quello che che è il mock-up definitivo che abbiamo accettato insieme al, al paziente, l'appuntamento successivo, vengono eh, preparati, che vuol dire lucidati, e in alcuni casi si va a fare una piccolissima eh, riduzione della dimensione del, del dente nella superficie esterna, o comunque un irruvidimento dello, dello stesso. Uh, si riprende una nuova impronta sempre con la telecamera intraorale e uh, l'appuntamento successivo a distanza di circa una settimana, dieci giorni, si vanno a incollare le faccette con la forma uh, finale del, del dente, ovviamente vengono incollate tutte insieme nello stesso appuntamento, non se ne fa una, una fervolta e, e da lì abbiamo poi concluso quello che è il, è il percorso, quindi in questi casi qua gli appuntamenti poi in realtà più importanti sono quelli tutti di studio, analisi e accettazione, finiti quelli sono poi due gli appuntamenti di, di preparazione per avere il proprio nuovo sorriso. Qualche consiglio che possiamo dare per il post trattamento? Allora nei giorni sui realtà i denti restano, i, le, delle faccette sono comunque eh, denti che restano separati tra di loro quindi è possibile mantenere la normale igiene domiciliare, filo interdentale, spazzolino Uh, le uniche ac le accortezze che uno dice di, di mantenere ma più per precauzione che per un re reale rischio è uh, di evitare poi di mangiarsi le unghie piuttosto che sgranocchiare uh, noccioli o costine, la classica costina a Pasqua con uh, mm. i denti davanti. Non perché si possano staccare è più una precauzione che bisognerebbe avere a priori per la salute dei propri denti che possono poi rovinarsi. 011 06 00774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp. Allora per quel che riguarda l'igiene dentale vogliamo dare qualche consiglio, lo dico perché è un po' come quando eh, spiegavano come lavarci le mani ai tempi eh, che tragicamente ricordiamo tutti della prima pandemia, eh, abbiamo scoperto che era un'operazione molto più complicata di quello che probabilmente pensavamo. E qui è un po' lo stesso discorso, credo. Allora, la sicuramente la durata: che tutti, la maggior parte della. Io invito le persone che ci seguono a provare a cronometrarsi le prime volte quanto effettivamente impiegano nel, nel lavaggio dei, dei denti. Più meticolosi scopriranno di arrivare a volte anche a 6-7 minuti, che è fine esagerato, no. ovviamente, in alcuni casi. Il, altre persone invece scopriranno di. Penseranno di metterci tantissimo tempo invece di impiegare magari 30 secondi. La durata corretta per un giusto spazzolamento è di due minuti, si divide la bocca in quattro parti, in alto a destra, alto a sinistra, basso a destra, basso a sinistra e ci si dedica 30 secondi per ognuno di, questa, di queste parti. La, lo spazzolamento è... Prevede il movimento del, dello spazzolino, se manuale, dalla gengiva ver, in basso verso il, verso il dente, in modo da spostare quella che è la placca dalla gengiva in giù o in su, in base se sia sopra o sotto. Se invece lo si sta utilizzando uno spazzolino elettrico o uno spazzolino sonico, è sufficiente appoggiare la testina sulla superficie del dente, eh, dedicarci qualche secondo e poi pian pianino lasciare scorrere in, a, procedendo al dente, al dente accanto. Cosa fondamentale prima di iniziare lo, spa lo spazzolamento ovviamente usare il filo interdentale in modo da eh, rimuovere eventualmente la placca prima di spazzolare. Tra i, tra i denti. Queste sono le indicazioni principali. Il tipo di dentifricio, colluttorio, spazzolino mm. da usare è ovviamente è soggettivo in base a, eh, ognuno di, a ognuno di noi e generalmente queste sono delle indicazioni che vengono date durante la visita o la seduta di igiene professionale eh, al paziente stesso. Mm. Sì, è un po' anticipato effettivamente la domanda che volevo farle perché è soggettivo ma ci sono delle indicazioni di base, senza dare ovviamente sì. marche, ci mancherebbe ma... Uno spazzolino che può essere generalmente più consigliato rispetto a un altro? Allora, generalmente lo spazzolino elettrico rispetto allo spazzolino manuale è eh, quello che mm. funziona meglio, è stato dimostrato da diversi studi scientifici oramai eh, ed è quindi una cosa risaputa. E, tra, tra le varie testine che si possono utilizzare, siano esse manuali piuttosto che... Eh, Elettrico è sicuramente indicato una testina morbida, mai evitare, al massimo media, mai andare su testine dalle setole ovviamente dure perché possono rovinare il, il dente, eh, quindi quella è l'indicazione principale. Eh, per quanto riguarda invece i dentifrici, vengono scelti in base alle necessità, quindi chi magari ha problemi di sanguinamento gengivale potrà, potrà scegliere dei dentifrici più specifici per la salute delle gengive, chi magari tende ad avere uh, molte carie, dovrà prediligere dei dentifrici che abbiano un'azione remineralizzante piuttosto con un alto contenuto di fluoro che è protettivo nei confronti dei, dei batteri che formano le carie o chi invece ha magari problemi di sensibilità dentinale al freddo piuttosto che all'acido andrà a scegliere dei dentifrici che abbiano un'azione desensibilizzante. Queste più o meno sono le macro categorie. Poi per quanto riguarda altre tipologie invece del paziente sano che non ha nessuna di queste problematiche eh, può scegliere i classici dentifrici, dentifrici che magari hanno un'azione più eh, completa o comunque a più ampio spettro o eh, esistono alcuni, alcuni dentifrici magari anche un pochettino più simpatici a volte, nel senso che adesso ci sono alcune marche che hanno iniziato a fare i dentifrici aromatizzati alla violetta, alla liquirizia l'altro giorno ho visto uno che era aromatizzato al gin tonic, che poi ovviamente è più al limone che non c'è il percentuale di gine sì, effettiva all'interno non, non ha senso esattamente, Comunque. però iniziano magari a uscire e quindi chi, ci sono magari ci può giocare, ancora è una novità delle ultime settimane sì. ecco eh, ovviame, cioè ovviamente no, ma presumo siccome uno può trovarli non per dire, al supermercato o in farmacia, sì. le differenze di prezzo sono molto ampie e questo possono essere, sì. perché comunque ci sono. Adesso magari ci sono mille motivi per cui sono queste differenze, credo che vada comunque tenuto in considerazione anche... Allora fortunatamente adesso tante aziende eh, stanno ovviamente, che una volta si trovavano solo in farmacia, stanno iniziando a proporre anche eh, prodotti simili, in, mm. trovabili in quelli che sono i supermercati un pochettino più, più forniti. Uh, quello che differenzia generalmente il prezzo è che quelli venduti in farmacia diventano un dispositivo medico e di conseguenza possono essere scaricati da la diciamo l'acquisto e quindi ne possono essere con lo scontrino codice fiscale no. permettono che questo venga poi inserito cioè, nel 730 diciamo comunque che anche in un normale supermercato ci sono assolutamente tutti quelli che ho indicato una tipologia si trova comunque sempre anche al supermercato direi che una cosa importante è non preoccuparsi di dire siccome un supermercato è tutto di pessima qualità no no no assolutamente ma come dicevo ci sono spesso la stessa marca fa il prodotto per ambo i negozi, quello che va a cambiare può essere un pochettino magari ci sono delle percentuali un po' più alte di fluoro piuttosto che di alcuni dei, dei principi attivi in quello da farmacia e la cosa ed essendo un dispositivo ad uso medico, può, cioè un dispositivo medico può essere, può essere scaricato quello che poi differenzia principalmente sia il canale di vendita che poi il prezzo. Dottoressa so di andare molto sul basico però eh, c'è tutto un discorso di prevenzione perché oltretutto se il problema delle carie piuttosto che del tartaro e piuttosto che tanti altri problemi che è rovinando la dentatura di conseguenza anche il sorriso, eh, vabbè lì entriamo in altri argomenti però intanto si può provare a prevenire negli anni. Assolutamente e, sì, e la prevenzione ovviamente è la migliore cura che, che abbiamo e quindi di conseguenza eseguire visite di controllo e pulizie regolari, radiografie regolari permette di uh, mantenere una bocca in salute, questo perché qualsiasi problematica dovesse venire a uh, svilupparsi può essere individuata al nascere della, della stessa e quindi di conseguenza sia quello che poi sono i costi per la cura poi del dente eh, o della situazione di, di per sé risultano poi sempre inferiori rispetto che eh, nel momento in cui si è aspettato eh, diversi anni eh, o magari diverso tempo per, per curare il dente. Mi è capitato giusto qualche giorno fa una signora che ha dovuto rimandare per motivi personali le cure di quasi un anno e purtroppo un dentino che poteva essere passato quasi da una devitalizzazione, quindi per comunque essere curato, salvato, si è rotto e si è ritrovata a essere gonfia e doveva essere andata in ospedale per il gonfiore che aveva perché ha avuto un ascesso importantissimo che ha preso quasi anche tutto il collo e quindi lei ha dilazionato perché non lo pensava importante e invece poi adesso dentino non potrà essere recuperato ecco eh, gli stili di vita l'alimentazione soprattutto il cliché ma è vero eh, per dire fumo caffè è uguale a denti gialli e quindi appunto a maggior ragione poi diventa complicato certo. ritornare alle origini insomma. Quali sono in i in quel caso si che... bisognerà poi intervenire ecco. con lo sbiancamento, ecco. la normale pulizia, i dentifrici sbiancanti piuttosto che le gli spazzolini che hanno della gomma all'interno per sbiancare, quelli non servono assolutamente mm. per, per riportare i denti e rimuovere quelle che sono le macchie più, più difficili, che come dicevamo, di fumo, caffè. In quei casi lì l'unica cosa che può essere effettuata poi è uno sbiancamento per ritornare. Alla, alla situazione iniziale, assolutamente sì. Ci sono dei consigli che si possono dare sull'alimentazione? Eh, ovviamente il terrore, glielo chiedo, sono gli zuccheri, ma non so, c'è qualcosa che possiamo dire? Allora, tendenzialmente sull'alimentazione, quello che è ovviamente è più indicato è eh, sì, ridurre quello che sono gli zuccheri, caramelle o, mh, o dolci in generale lavare sempre i denti eh, dopo, ogni volta dopo che si è, che si è mangiato qualcosa di, di zuccherino aspettare circa mezz'oretta e poi dopodiché eh, andare a lavare i denti cercare di eh, non avere un ambiente particolarmente acido in bocca come per, quindi non, non mangiare limone piuttosto che eh, sostanze acide eh, perché questo fa sì che i batteri possano crescere più velocemente perché poi visto che eh, le carie si formano in un ambiente acido se io io Gli favorisco anche eh, il, il pH all'interno della bocca, questo gli può ovviamente facilitare. Allora, intanto, qui la regia ci propone con interessante, eh, va de mecum, insomma, sui vari con tipi di cacao, sì. la liquirizia, ecco qua, eh, che, dovrebbe, che dovrebbero servire a rafforzare. Sì sono, quei consigli, sì. sì, sono quei consigli che poi in realtà sono consigli di salute generale, sì, mangiare esatto. frutta, preferire frutta e verdura, preferire alimenti certo. che contengano le fibre, piuttosto che ovviamente quello sono poi i... i consigli che dovremmo avere tutti quanti in realtà per una buona salute. Certo. Allora, dovremmo avere una telefonata, quindi sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno a voi signori, buona salute a voi. Buongiorno, come sì, si, si chiama? dottoressa? Eh, sì, allora ci dice come si chiama e da dove chiama, per cortesia. Basta Maurizio, il nome. Mi chiamo Gaetano. Sì. Ero pronto Torino. Sì. Sono un malato oncologico, forse di vita. E il problema dei miei denti Lo ecco, sa bene, sapere la chemioterapia. E ci sono stati pochissimi denti e non saprei poter risolvere togliere per poter praticare. essendo che faccio chemioterapia. Questa è una cosa molto interessante per noi oncologici, malati. Volevo capire in ospedale perché che lo posso togliere una volta e c'è solo questo attacco e vi buona solo da voi scusi non allora, ho capito eh, la domanda mh, non abbiamo sentito la domanda io Gaetano io sono un malato oncologico sì, sì. e eh, quello ci, ci, ci spiace attacco molto ho fatto con che mi 4 anni mm. adesso mi sono rimasto pochi tempi sono sì. Sì. poche che ho non riesco a maschiare bene sì. Sì. Okay. e scogliermi sì. Ma come faccio, vado in ospedale, c'è una cosa precisa per i malati oncologici? Assolutamente sì. Allora, per quanto riguarda i pazienti oncologici eh, il, esiste un percorso che viene ovviamente generalmente indicato all'interno del, del reparto a quello che sono i vari medici eh, ospedaliero nel quale ovviamente il paziente, i pazienti oncologici hanno una precedenza anche nell'ospedale odontoiatrico eh, delle, delle cure si andrà a eseguire tutte quelle cure che permettono al paziente di ridurre quelle che sono le, le infezioni se eh, necessità verrà eseguita quella che può essere una, una protesi in base poi ovviamente allo stato di salute della sua bocca e, della sua, mh, e del suo percorso uh, di, di chemioterapia eh, verranno poi scelte ovviamente la, le cure più indicate alla, alla sua situazione però su quello assolutamente certo che è previsto per tutti i pazienti oncologici un accompagnamento anche dal punto di vista uh, odontoiatrico grazie allora ringrazio ancora e buona saluta a voi no, lei, grazie a lei Gaetano ci mancherebbe anzi è molto triste naturalmente quello che ci ha raccontato e quindi grazie per la sua testimonianza naturalmente in bocca al lupo anche se ci pare aver capito che il quadro Vai, è, è proprio brutto però eh, contenti di aver potuto consigliare almeno su questo certo, problema Insomma, è fondamentale è anche la vita di tutti i giorni. Allora 011 0600 774 per le vostre telefonate in diretta. 348 80 40 254 per i vostri sms e whatsapp. Allora un attimo, dottoressa, allora dottoressa Carpegna, era interessante la questione del limone, che si dice sempre che fa bene, magari è difficile da, così, da ingerire, da consumare, e invece in questo caso no, non fa bene per niente. Intanto abbiamo un'altra telefonata... E quindi, pronto, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, sono Lice da Torino. Buongiorno. Voglio fare una domanda alla dottoressa. Buongiorno. Buongiorno, dottoressa. Allora, io eh, tre, due anni fa eh, dovevo fare l'impianto, mi ha messo anche l'impianto, però quando è stata ora di metterla è cascato tutto e quindi non è riuscito a mettere il l'impianto dentro. Poi dopo passato un po' di mesi ci abbiamo riprovato e l'ha fatto. E saranno adesso 15 mesi che ce l'ho. Okay. Però mi dà sempre un po' fastidio. Io non posso mangiarci su c'è cioè questo tempo un, po un pochino più, non duro, qualcosa un pochino più, non, non molle, e serve subito un, qualcosa che, che dà fastidio. E lo allora evito eh, a mangiare su perché ho paura che, che non casca di nuovo tutto. Insomma, mi fa male. È una cosa normale, è perché mai. Dopo 15 mesi dovrebbe mangiare sopra senza avere troppi problemi. Cosa ne pensa, Natalia? Allora, generalmente dopo 15 mesi sì, Ma già dopo un mese dal posizionamento della, del dente sopra l'impianto dovrebbe essere in grado di poter mangiare tranquillamente senza nessuna limitazione. Eh, potrebbe magari non essere quel, il dente su quell'impianto lì, quello specifico, magari su cui è un problema, potrebbe essere un'infiammazione della gengiva che le causa la, la problematica. Quello il consiglio che le do è di andare magari dal, dal collega che le ha posizionato l'impianto, eseguire delle, delle radiografie per valutare che eh, sia, sia in salute, magari da solo la necessità di eseguire una, una pulizia un pochino più approfondita della, della zona. Eh, sicuramente eseguire una radiografia la aiuterà a, a capire quale possa essere la, la problematica che causa il dolore sull'impianto. La andata, eh, l'avete l'ho fatta solo eh, due settimane fa una okay. polizia buonissima però eh, io glielo ho fatto presente e mi dice no non è dove c'è l'impianto e il dente do, dopo dietro mm -hmm. che comincia ad avere qualche problema e secondo lui è quello dietro però non mi ha fatto un altro niente per vedere se era quello o era quello può succedere ovviamente che ci, anche i denti davanti o dietro gli impianti possano avere dei problemi come le dicevo sicuramente eseguire una radiografia le può dare una, qualche informazione in più su, mm. uh, su quello che può essere la, la problematica assolutamente L'unica cosa è vedere con la radio telefonica, sì, mm. va bene. Grazie, per grazie. Cosa ci mancherebbe, arrivederci. Grazie, grazie. e Buona giornata. In bocca al lupo 011 06 00774 per le vostre telefonate 348 80 42 54. Se volete inviarci invece sms oppure whatsapp, allora. Eh, un fenomeno che può contribuire al... aveva qualcosa da... Dicevamo sul limone prima. Che so. No, eh, sì, è vero, però mh, era interessante perché alcune cose si sanno, va bene. Il limone, di solito immaginario collettivo, pro, anzi, proprio perché è difficile da prendere, però acqua e limone, limone... c'è cioè una cosa Ma che infatti, fa Infatti quando è diventato di moda l'acqua e limone al mattino per, per stimolare il metabolismo... Eh, è stato un po' problematico andare a spiegare ai mm. pazienti che ci dovevano essere delle accortezze nel caso in cui si avessero deciso di utilizzare, perché purtroppo il limone è acido e eh, abrade eh, le, le superfici dei denti e quindi ci siamo trovati tantissime ragazze, soprattutto giovane, eh, eh, mi è capitato di vedere in studio, con i denti consumati eh, per un uso spasmodico di, del limone perché comunque tende ad avere un'azione eh, abrasiva quasi sul, sul dente. In effetti ce ne si può, uno può accorgersene se c'è un po' di limone che schizza sul, sulle, o sulle pavimentazioni, sui tavoli, sì. si corrode. Esatto e quindi giustamente anche il dente non è immune ecco, da, da ecco. quello quindi uno dei consigli, se proprio uno non può fare a meno di poi una limonata ogni tanto non, ovviamente non fa male però il quotidiano di acqua e limone mattutino, se proprio uno non può farne a meno perlomeno utilizzare una cannuccia e um, evitare di andare a lavare i denti subito dopo perché sennò tutte le sostanze acide del limone rimangono sul dente e vengono sfregate. Quindi aspettare almeno mezz'oretta, come ogni volta dopo aver mangiato, che il potere tamponante della saliva, cioè che la saliva ritorni a un suo pH basico e per poi andare poi a lavarsi i denti. Questo è anche un argomento interessante perché negli anni si sono sentite anche varie teorie il tempo che deve trascorrere dopo il pasto, sì. dopo aver mangiato, al lavarsi i denti. Certo. Allora, generalmente una me... allora, al momento ad oggi quello che, che che è risaputo è che è sufficiente una mezz'oretta dopo, dopo aver mangiato che poi più o meno è quello che è, tutti in un pasto che non siano ovviamente quelli di corsa che si fanno nelle giornate di lavorative o altro è quello che, in cui uno poi aspetta da, tra quando si alza da tavola e arriva effettivamente a lavarsi i denti più o meno è quella tempistica che è passata ed è necessaria perché in questo modo come dicevamo in base all'alimentazione a quello che si è mangiato la, la nostra saliva ha un potere di riportarsi a un pH nella bocca, ehm, di, ne, un pH basico, quindi comunque rialzare un pochettino quello che, che, che, il, che il pH, e quindi aiuta anche nel momento in cui andiamo a, a lavare i denti a non, a non strofinare sostanze acide sul dente, ad aver rimosso eh, eventuali problematiche. Domanda: mezz'ora è sufficiente, quindi per dire tre ore va bene? E un, Diventa poi esagerato la tempistica in realtà, nel senso che poi ovviamente nel momento in cui aspettiamo troppo tempo dopo che, ci siamo, dopo che abbiamo comunque mangiato qualcosa, se non andiamo a portare via quello che sono placco, o eventuali micro residui alimentari, permettiamo poi ai batteri di, di lavorarci sopra e quindi di conseguenza di poter predisporre di nuovo la formazione di una carie o di un danno alle gengive. A proposito di corrodere, dottoressa, tra le tante pratiche, tra i tanti problemi che possono danneggiare il sorriso c'è sicuramente il bruxismo. Sì. E, e anche qui eh, ci sono vari stadi, ci sono vari livelli di, di, di, di problema e si possono fare varie cose. Allora, il bruxismo è quella problematica che fa sì che il paziente di notte o nei casi un pochettino più avanzati di giorno strofini i denti eh, tra di loro o stringa, in quel caso si viene definito serramento, eh, in modo da consumare la, la superficie del, del dente. Il comune digrignare, il linguaggio comune. Esattamente, e questo fa sì che i denti consumandosi si diminuisca la dimensione dei, della esternale, del, del dente e possano poi eh, fratturarsi o causare una, un danno tale, un'infiammazione tale all'interno del dente fino a, ad arrivare addirittura alla morte interna del, del nervo e quindi poi a un dolore eh, dentale effettivo. Uh, come si può prevenire il, il bruxismo? Ovviamente nel momento in cui qualcuno dovesse accorgersene di avere questa problematica tramite svegliandosi magari al mattino con delle tensioni in questa zona del, del volto, uh, può, o applicare, può essere applicato un bite protettivo per, uh, durante la notte che evita di andare a consumare la superficie del dente e porta la, la muscolatura in una posizione di riposo così che non avvenga questa tensione o nei casi un pochettino più, più gravi è possibile andare a ricostruire completamente la superficie del dente che è venuta a consumarsi ridonando l'altezza corretta al dente, al dente stesso, così che semmai il paziente si dovesse ritrovare nuovamente a eh, subire questi sfregamenti non andrebbe più a rovinare il proprio dente ma bensì la parte di dente ricostruita. Allora Intanto ci è arrivato un messaggio, noi lo andiamo a leggere. Allora, i trattamenti sbiancanti, sbiancanti fatti in studio possono indebolire o consumare i denti? È un trattamento che si può fare tranquillamente? Rosy da Torino, che salutiamo. Buongiorno Rosi, allora, assolutamente è un trattamento che si può fare senza nessuna problematica, non causa nessun indebolimento né assottigliamento del, del dente. È un trattamento sicuro che viene proposto uh, quotidianamente, quindi assolutamente stia, stia tranquilla. Grazie, grazie dunque, 011-06-00774 per le vostre telefonate, 348-8040-254 per i vostri sms, whatsapp, ci avviciniamo pian piano verso la conclusione della nostra puntata. Allora, eh, sì, lo ricordiamo, abbiamo parlato, lo ricordiamo, eh, i trattamenti eh, a meno di casi estremamente gravi, anche il ricostruire, cioè riformare una dentatura eh, eh, danneggiata da bruxismo, è qualcosa che si può fare in modo abbastanza agevole. Assolutamente, i passaggi sono simili a quelli che, di cui abbiamo parlato prima. Si passa sempre ovviamente dall'esecuzione di alcune fotografie, un'impronta un tramite la, la telecamera e lo scanner introrale. Eh, vengono ovviamente provate, anche in questo caso, come dicevamo prima, la ceratura, il mock-up viene provato in bocca, soprattutto per dare idea al paziente di eh, quello che è l'aumento effettivo che andremo a fare di volume del, del suo dente. Questo, questa prova il paziente non la tiene, la tiene in, in, in bocca, la tiene in prova un paio di, di giorni generalmente così che poi possa avere anche opinioni magari da eh, parenti o amici di quello che è la soluzione proposta e successivamente sì, anche in questo caso si inizia il, il trattamento. Quello che è importante che i pazienti sappiano è che generalmente in questi casi sono tutti trattamenti che vengono eseguiti senza necessità di anestesia perché dovendo andare ad aggiungere ricostruire un dente che è consumato, il dente del paziente non viene minimamente eh, toccato o, o ridotto di, di forma e, e questo è un, un ulteriore vantaggio che ci ha dato la, la, tecnica, la tecnica digitale perché ci permette di lavorare su spessori molto molto sottili eh, senza dover ridurre la dimensione del dente del paziente che quindi anche per lui è uno discomfort in meno. Il, che viene aggiunto, il materiale che viene aggiunto al dente ha delle differenze Può consumarsi oppure è più resistente? Cioè, siccome allora, è? una, materiale. generalmente è una resina, quella stessa resina che viene utilizzata anche per fare le otturazioni. Sì. È un pochettino più rigida e resistente rispetto a quella delle otturazioni, perché viene eh, generalmente eh, fresata da un, da un blocchettino di resina eh, tramite le simulazioni che sono state fatte appunto al, al computer, un po' come i fresatori che si usavano una volta per quello che erano le. Le sculture in legno o in, o in marmo, adesso si può ovviamente, è stato riadattato per qualcosa anche di minuscolo come, eh, come il dente, quindi il materiale è sicuramente molto resistente, eh, può andare ovviamente incontro a un consumo anche, anche quello, quello può succedere, eh, però eh, è sempre meglio andare a consumare della resina rispetto che il proprio dente. Certo, certo. Quindi oltre a, diciamo, eh, risistemare la propria dentatura è anche più, un po' più difficile consumarla sì. col bru che può accadere, ma esatto. è, è più difficile. Allora, siamo praticamente in conclusione, mh, vabbè, mh, qui andiamo quasi più sullo psicologico, è una curiosità mia, lo ammetto, ci sono anche degli esercizi che si possono fare. Per la muscolatura e il Sì, per, per, per il sorriso, insomma, per eh, la parte eh, inferiore del viso, eh. Ma allora, esercizi per mantenere ovviamente la muscolatura sempre per evitare quello che sono la formazione della, delle rughe sicuramente esistono, mm. eh, però è eh, una disciplina poi ovviamente è un, un pochettino a parte. Sicuramente eh, ci sono esercizi che prevedono lo stiramento di questa, di questa zona o quello che può anche ogni tanto aiutare e eh, detendere, passare, con, uh, con la lingua all'interno della bocca, eseguendo dei, cer dei, dei cerchi uh, in senso orario o anti-orario per uh, distendere quelle che sono le, le rughe nasolabiali, eventualmente può ovviamente aiutare. Per quanto riguarda la muscolatura per i pazienti che soffrono di bruxismo, si può, esistono magari delle, le tens, delle sì, le tens che sono praticamente dei... Mh, sensori che si possono applicare sui muscoli e aiutano a sciogliere quelle che sono le, le tensioni muscolari. E allora siamo in conclusione del nostro spazio in diretta, io però come sempre ringrazio intanto i telespettatori intervenuti, i telespettatori e le telespettatrici. Ringrazio la, la, la, la, la dottoressa Giorgia Carpegna per averci raggiunto in studio anche quest'oggi. Grazie dunque, a presto dottoressa, a presto naturalmente eh, a tutti i nostri telespettatori. Buongiorno dottore, finisce qui e allora... Buon proseguimento con i programmi di Rete7.